Ciao amici di Luce e Natura, quest'oggi vi voglio spiegare come utilizzare questo attrezzo questa è una trivella a mano, di quelle proprio diciamo economiche se avete la necessità di utilizzarla per effettuare un buco vi dico subito che se dovete fare tanti buchi ci sono le trivelle a scoppio e magari in futuro ne testiamo qualcuna, perché no? però adesso voglio spiegarvi la tecnica per effettuare un buco con una trivella a mano senza stancarsi amici, una trivella a mano può sembrare un oggetto semplice però normalmente noi lo utilizzeremmo in un modo in cui ci rompiamo la schiena ognuno di noi che cosa farebbe? si metterebbe a scavare, quindi a girare con la trivella facendola entrare nel terreno applicando un certo, una certa forza ed ecco che la trivella scende ok? però poi quando la vogliamo tirare su la trivella non esce invece grazie alla mia tecnica vi spiego come possiamo trivellare senza stancarci quindi vedete qua ci serve una grande forza quindi adesso torniamo indietro e vi dico come si può fare dobbiamo spingere mezzo giro e poi girare a vuoto due giri a vuoto spingere altro mezzo giro e poi girare a vuoto è chiaro? spingere altro mezzo giro perché noi ogni volta che spingiamo la trivella entra dentro quando giriamo a vuoto spacca tutta la terra quindi girando a vuoto stiamo frantumando la terra adesso spingiamo altro mezzo giro e poi giriamo a vuoto spingiamo un altro mezzo giro e poi giriamo a vuoto, così facendo noi riusciamo a far entrare la trivella senza distruggerci giriamo un po' a vuoto e adesso vedete riusciamo a togliere la terra, stessa cosa giriamo a vuoto poi spingiamo mezzo giro e poi giriamo a vuoto spingiamo mezzo giro e poi giriamo a vuoto spingiamo mezzo giro ecco qua basterà veramente una lieve pressione